È necessario esplorare l'inconscio per risolvere i propri problemi. Prima di tutto chiediamoci cos'è l'inconscio. Cos Leggiti questo, questo, questo e tutta una serie di altri libri che te lo spiegano molto meglio di me. Diciamo che in linea generale ci sono una serie di processi che avvengono a livello consapevole e una serie di processi che avvengono a livello inconsapevole che alcune cose siano al di fuori della nostra coscienza è vero però questo non ha un legame così stretto con la risoluzione di un problema inoltre così come è vero che una serie di cose avvengono al di fuori della nostra consapevolezza e possono portare a dei problemi è anche vero che a volte è un eccesso di consapevolezza che porta ai problemi. Questa era una delle tesi sostenute da Milton Erikson che invece diceva appunto, diamo più spazio all'inconscio, perché l'inconscio è quel serbatoio di risorse personali che possono aiutare a fare qualcosa, a risolvere un problema, a vivere la vita con benessere. Comunque sia. Esplorare l'inconscio spesso non ha nulla a che vedere con risolvere il problema o comunque non è il modo più veloce per risolverlo. Come detto in altri video, la cosa migliore da fare è fare cioè mettere in pratica delle nuove cose, dei nuovi modi di agire e smettere di mettere in pratica dei vecchi modi di agire disfunzionali. Spesso lo scopo della terapia ebraica è quello di farti fare delle cose diverse da quelle che hai fatto finora e che non ti stanno aiutando a risolvere il problema e partire dal fare delle cose diverse, attuare il cambiamento e dopo, alla fine, arrivare finalmente a capire cos'è che non andava. Peraltro, una delle critiche che fu fatta da Karl Popper, che era un filosofo della scienza eccezionale, a chi utilizzava l'esplorazione dell'inconscio per risolvere i problemi, era il fatto che non si poteva dimostrare che questa strategia fosse sbagliata. Infatti, se scavavi giù nell'inconscio e risolvevi il problema, era la dimostrazione che scavare nell'inconscio risolve il problema. Ma se scavavi nell'inconscio e non risolvevi il problema, era la dimostrazione che dovevi scavare ancora di più nell'inconscio. Una teoria non falsificabile insomma se io per risolvere un problema dico che devo fare X e X non funziona e allora mi metto a fare ancora di più X perché dico che non ho fatto abbastanza X abbiamo un problema quindi il concetto di inconscio è molto utile, molto interessante per capire diverse dinamiche delle persone ma aiutare una persona a risolvere un problema in breve tempo è un'altra cosa ciao e al prossimo video L'idea è che per risolvere i propri problemi bisogna esplorare l'inconscio. Ok, vabbè, questa ormai la sto riciclando di video in video.